possiamo andare. Bene, ben, ben trovati. Dunque abbiamo adesso una seconda, una seconda tavola rotonda che parla sempre di politica agricola comune, mentre nella prima, nella prima tavola abbiamo parlato delle, delle inadeguatezze della PAC o presunte tali, insomma abbiamo visto che gli europarlamentari che giustamente io capisco anche il loro punto di vista avendo la negoziata per tanti anni eh, giustamente difendono anche eh, il loro lavoro, cioè, è assolutamente comprensibile poi eh, come nel caso dell'onorevole De Castro ci hanno anche spiegato, spiegato <coughs> e sottolineato quelle che possono essere le controindicazioni di una, di una messa in discussione dell'impianto così come eh, si è eh, definito eh, finora, che eh, è giusto insomma, non, non sottovalutare. Però qualche accenno è stato fatto anche nella precedente tavola rotonda, veniamo adesso invece a uno dei punti qualificanti della, della riforma o sicuramente uno dei, sicuramente dei punti che certamente sono positivi eh, e che tra l'altro eh, una volta tanto ce ne prendiamo i meriti, come è stato anche sottolineato, eh, eh, dipende molto proprio dall'iniziativa italiana, insomma infatti sulla base dell'iniziativa eh, di una richiesta italiana portata avanti dal Ministro per le politiche agricole eh, Stefano Patuonelli che, eh, che è passato questo fondo eh, per la gestione del rischio in agricoltura, in sostanza si tratta di una trattenuta del, del 3% sugli aiuti diretti agli agricoltori, eh, che va a finanziare un fondo eh, che in sostanza serve a promuovere le polizze eh, assicurative eh, in agricoltura. Eh, un tema eh, molto importante, eh, innanzitutto perché, eh, come è sotto gli occhi di tutti, siamo in una dinamica di cambiamenti di accentuati cambiamenti climatici eh, che eh, stanno creando sempre più danni diciamo, all'agricoltura non ci sono più territori che ne sono completamente esclusi come poteva essere in passato sembrava una, una tematica che riguardava soprattutto il nord Italia molto meno il sud adesso anche le regioni del sud eh, ne, sono, ne sono colpite qualcuno ricorderà non tanti mesi fa le alluvioni in Sicilia nella no? parte orientale della, della Sicilia quindi un evento che diciamo, corrobora quanto vi, sto, quanto vi sto dicendo. Quindi questa misura, l'ho chiamata l'RC agricoltura invece, di RC auto, cioè una, una, una polizza minima e, e, e di fatto non siamo, non siamo ancora all'obbligo ma siamo molto vicini all'obbligo. Per, per le aziende agricole che in Italia sono molto poche quelle che si assicurano una cifra io credo che sia poco superiore al 10% leggevo 80.000 su 700.000 aziende agricole quindi insomma sono una fetta ancora molto piccola della, della platea delle imprese agricole italiane e concentrata in solo le 5 regioni del, del nord per cui l'opportunità eh, di allargare eh, le polizze, oltre a eh, offrire delle eh, garanzie in più eh, per le imprese in una dinamica di cambiamenti climatici, come vi dicevo eh, poco fa, ma il fatto di allargare la platea eh, offre anche un'importante opportunità che è quella di eh, consentire poi eh, alle, imprese di alle compagnie di ass assicurative di ridurre quelli che sono i costi delle, delle polizze, quindi diciamo, è una, come si usa dire una, una, uno scenario di win-win, cioè dovrebbe essere una, una, una prospettiva auspicabile. Allora detto questo, chiamo qui sul palco, questa seconda tavola rotonda è un po' più partecipata, almeno in presenza, anche la prima è stata partecipata per carità, eh, perché eh, qui eh, abbiamo con me eh, saranno con me Camillo Zaccarini-Bonelli eh, di Ismea, eh, poi abbiamo Massimo Pasquali, responsabile del coordinamento aziende di banco BPM e poi abbiamo Luigi Scordamaglia eh, che è presidente di Assocarni e è consigliere delegato di Filiera Italia. Eh, e poi eh, avremo collegato invece eh, da remoto il presidente della commissione agricoltura della Camera Filippo e poi, eh, Galdinella e eh, il sottosegretario delle politiche agricole Alimentare e forestale Gianmarco Centinaio che chiuderà un po' la nostra, la nostra discussione. Allora io anche per un saluto iniziale passerei subito la parola al Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Filippo Gallinella, eh, se ci vuole introdurre, insomma lei la Commissione Agricoltura ve ne siete occupati tanto eh, di questo tema delle polizze eh, agricole, eh, prego le passo la parola. Non si sente. Mi sentite? Sì, adesso sì, prego. Ah, perfetto. Innanzitutto grazie del, dell'invito, um, tema importante eh, anche se in questo momento diciamo, le preoccupazioni per gli agricoltori sono un po' diverse, ma anche per il mondo dell'agroalimentare, quindi... Dovrò accennarlo per forza, insomma, me lo concederete. Allora, eh, come abbiamo vissuto, lasciamo stare questo momento di crisi a cui mi dedicherò la seconda parte del mio intervento, la questione della gestione del rischio in Beh, con la PAC precedente veniva istituito nel 2013, se ve lo ricordate, su una trattazione comunitaria, un PSR nazionale, no? dove si faceva il focus sulla gestione del rischio. Le misure erano tre, l'agevolazione per l'assicurazione, i sistemi di stabilizzazione del reddito e i fondi mutualistici. Ora, se non ricordo male, su questi due c'erano solo 100 milioni eh, per ogni intervento, mentre per gli altri era un miliardo e sei, ma vado a memoria. Questo perché gli altri due strumenti di stabilizzazione del reddito, uno non ha mai funzionato per motivi di percentuale d'accesso e l'altro i fondi di mutualizzazione, che sono uno strumento che ora invece viene fuori con maggiore forza eh, vedeva la partecipazione solo di pochi soggetti perché diciamo lo spirito aggregativo scende dal nord verso sud molto, eh, è molto forte nel nord est dell'Italia e per talune filiere produttive soprattutto quelle ad alto valore aggiunto ortofrutta piuttosto che eh, ovviamente altre e sui cereali insomma forse eh, c'è stato un esperimento eh, del, sul reddito concordato Uh, su tre mesi precedenti era una specie di polizza su, sul valore finale un po' alla, agli Stati Uniti ma era visto due soggetti partecipare insomma era un esperimento che Smea se non ricordo male aveva proposto forse nel 2016 ma eh, poi lì c'è un, un valido rappresentante se lo ricorderà meglio di me mentre le assicurazioni eh, era un capitolo importante perché la polizza assicurativa veniva diciamo, aiutata e sostenuta fino al 70% uh, entro certi limiti eh, questo però ovviamente l'agricoltore l'ha visto come un costo anche perché diciamo, lo Stato non ha mai dimostrato grande severità nell'applicazione perché ogni anno in legge di bilancio c'era una deroga a, a, per l'accesso diciamo al fondo di solidarietà nazionale che deve vedere altro a mio avviso no, comunque sia questa è la storia e quindi per eh, penuria di risorse a un certo punto converrà a fare un fondo di mutualità nazionale e da qui l'idea di, di partire anche con una PAC nuova rinnovata con uno spirito italiano che ha visto diciamo eh, il capofila della proposta tra l'altro legge di bilancio abbiamo messo 50 milioni di euro per partire sperimentalmente ora magari con questa crisi le dovremmo rivedere e rispostare da qualche altra parte queste risorse ma insomma l'idea era di, di prelevare il 3% dal 2023 eh, del pagamento diretto Chiaramente per fare un fondo che poi alla fine dell'anno per coprire le catastrofali eh, poteva compensare all'agricoltore che aveva sempre le polizze agevolate e aveva eh, sempre anche altri strumenti. Questa è l'idea di poter trovare risorse per aiutare l'agricoltore perché il cambiamento climatico è, è diventato un fatto. Oggi con la crisi che, geopolitica che stiamo vivendo i pensieri sono alti. Eh, ovviamente ogni volta che magari uno pensa di trovare una soluzione poi c'è uno sconvolgimento nel panorama diciamo produttivo che c'è un blocco insomma delle movimentazioni delle merci che avevamo visto con la pandemia per motivi di un virus adesso c'è un, una contrapposizione chiaramente per motivi geopolitici che ha visto un paese importante come l'Ucraina che esportava un sacco di commodity, mais, olio eccetera eccetera e che ha, visto, insomma, un, uh, ha creato una paura al di là della stessa produzione loro che forse non riusciranno a seminare ma una, una paura nel mondo dove tutti hanno fatto un po' di ritenzione di prodotto addirittura alcuni player importanti dei Mangimi stanno sciogliendo i contratti preferendo pagare penali perché non si sa mai magari tra poco rivenderanno a prezzi ancora maggiorati quindi adesso si rimette in discussione l'impianto della PAC dicendo dobbiamo produrre di più fermo restando che magari andiamo in deroga sulle EFA, su tutti questi discorsi, però la questione ambientale non è che non è, è svanita, io dico il suolo è quello, il clima è sempre quello, quindi non cerchiamo di fare le cose di pancia, cerchiamo di fare le cose con, con moderazione. Se uno vede la produttività negli anni in Italia, nonostante il calo della superficie agricola, è cresciuta fino all'anno 2000 e poi dopo è calata, perché la tecnologia, la tecnologia usata allora ha esaurito il suo daffazzi ora dovremo pensare a come produrre di più fermo restando quello che ho detto prima sarà sufficiente aumentare le superfici assolutamente no perché l'Italia è povera di superfici non credo che riusciremo a recuperare 300-400 mila ettari ma se va bene insomma, perché poi alla fine le aree che non coltiviamo oggi sono quelle marginali scomode dove se l'agricoltore non ci ha messo niente prima un motivo ci sarà dico io no? ora quanto deve incrementare il valore di, di quel prodotto per andare a seminare in quelle aree così scomode Fermo restando che io non vedo, forse mi auguro che si abbasseranno i prezzi generali per produrre, però insomma bisogna fare un po' i conti. Diversamente è aumentare i fattori gli altri fattori produttivi sono la tecnologia. Io credo che la resistenza al cambiamento climatico, alla siccità, alle varie malattie, agli input esterni. tenete presente che la Bielorussia è un è il più grande esportatore se non sbaglio di potassio no? mentre l'urea si fa col metano e se costa così caro l'impianto mi sembra che in Italia uno c'è verso Ravenna non ha smesso, si è fermato cioè, noi abbiamo problemi anche di input quindi la tecnologia l'agricoltura di precisione 4.0 compenserà un po' queste cose quindi bilanciare la gestione del rischio con altri rischi sarà la sfida del futuro Ora credo che rimettere in discussione l'impianto della PAC totalmente sarà complicato, l'avete detto. Sistemare qualche cosa, insomma, penso che si possa fare, anche in un'ottica di futuro che questi shock di movimentazione, o per un motivo o per un altro, possono, possono, possono accadere. Insomma, io mi fermerei qui, poi magari se c'è un po' di dibattito vorrei aggiungere altro, ma non vorrei ehm, prendermi tutto il tempo con un monologo. Va bene, grazie. Grazie al, al Presidente della Commissione agricoltura della, della Camera, che ha quindi già accennato al tema delle, delle polizze. Io adesso passerei a Camillo Zaccarini Bonelli, responsabile degli strumenti per la gestione del rischio di Ismea. Eh, Capire un pochettino come si pone anche Ismea eh, riguardo a questa nuova eh, prospettiva. Io adesso come, un po' come refrenna di questa seconda tavola rotonda, vorrei dire, cioè abbiamo già ampiamente detto che in questa congiuntura ci sono dei problemi che stanno un po' prendendo il sopravvento insomma, su altre tematiche. Uh, forse, come diceva il Presidente Gallinella, uh, semplicemente perché se, se si ragiona solo con la pancia, bisogna invece guardare in una prospettiva più, uh, più ampia. Io molto più prosaicamente, dico, cioè, dire, rispetto alle, uh, alle tematiche, alle tensioni, uh, ai conflitti, ai problemi uh, uh, anche congiunturali, ai uh, deficit produttivi che abbiamo, se comunque le aziende si assicurano e cominciano a mettersi al riparo almeno dalle variabili climatiche, insomma, secondo me male non fanno. Voi che cosa ne pensate? Pre. Sì, allora, come ha detto anche l'onorevole Gallinella, ehm, il ruolo anche di Smea ehm, nella legge di bilancio 2022 ha visto proprio ehm, il lancio di questo nuovo Fondo Motoristico Nazionale assegnato all'ente tramite una propria società che è in via di costituzione. Conto i rischi catastrofali, ora i rischi catastrofali si intende la siccità, il gelo e l'alluvione principalmente. E mentre ci accingevamo a mettere in piedi questo, questa strumentazione è scoppiata, o meglio, si è aggravata una crisi che già c'era di rialzo dei prezzi alla produzione, specificatamente colpendo alcune filiere, si è citata la zootecnia, ma in via diciamo, eh, allargata colpisce un po' tutti e si riverbera poi sull'aumento anche del tasso di inflazione fino al consumatore. Eh, quindi rispetto a, a queste esigenze l'ente ha subito reagito anche suggerendo al Ministero una serie diciamo, di mh, supporti sia nell'analisi di tutte le scorte in Italia su eh, quelle che sono produzioni di base, ma anche in Italia, ma forse anche in Europa, una politica sulle scorte strategiche. Questo è un tema di vecchia data che abbiamo dimenticato perché abituati a una stabilità del mondo europeo che... Sembra messa in discussione in poco tempo. Ma soprattutto per anni siamo stati abituati all'aspetto Alla sovra... opposto, cioè all'eccesso ecce... all <ride> della produzione, esattamente. Certamente quindi il tema della tutela dai rischi climatici e dei rischi legati al mercato, all'instabilità dei prezzi è centrale. Questo strumento che nascerà con la nuova PAC del Fondo Nazionale per la prima volta ha un grande beneficio portare dentro un unico strumento di copertura tutte le aziende agricole italiane. In questo ehm, lei ha parlato di semi-obbligatorietà, Quello che è importante è non tanto solo coprire, come vorremmo, un primo livello di eh, copertura diciamo, di, di quelli che sono principalmente i costi di produzione delle aziende per farle restare sul mercato, ma è anche instillare una cultura assicurativa che oggi manca. Cioè questo fondo deve lanciare il sistema assicurativo e il sistema finanziario a fare il proprio mestiere di più di quanto non sia oggi. Non è possibile che solo il 10% di aziende italiane si assicurino a fronte di un miliardo e quattro che abbiamo dato nel vecchio, nel vecchio programma di sviluppo rurale. Ora abbiamo raddoppiato la dotazione grazie alla, alla regia italiana che a Bruxelles ha ottenuto questo risultato. Siamo a 3 miliardi per le misure di gestione del rischio dal, 2027 a, dal 2023 al 2027. Una dotazione così non potrà non dover far aumentare la platea degli assicurati. Un'ultima notazione, un fattore che è cambiato completamente è anche quello che viene chiamato, dal punto di vista accademico, il rischio istituzionale. Questo non se ne tiene mai conto. Il fatto che sia cambiato in poco tempo lo scenario ci fa anche vedere la necessità di trovare strumenti anche in sede comunitaria più veloci di produzione della normativa. I processi di costruzione delle norme di quest'ultima PAC sono stati. Veramente un problema, due anni di slittamento sono dovuti alla lunghezza dei tempi procedurali, Bruxelles non può essere così lenta e non può chiedere poi a noi di fare miracoli, ecco perché eh, il rischio cosiddetto istituzionale deve avere delle contromisure, oliare e rendere più veloci e snelle anche le decisioni in sede comunitaria. Okay, grazie. grazie a Camillo Zaccarini Bonelli di, eh, di Ismea. E che tra l'altro mi ha ricordato una cosa che, una riflessione che avevo fatto prima nella precedente tavola rotonda cioè eh, mi si parla tanto di sostenibilità delle no? tre gambe ambientale economica e sociale bisognerebbe inserire anche una sostenibilità burocratica perché insomma se poi dopo per dare delle risposte eh, ci si impiega tempi eh, che i problemi sono poi cambiati e quelle risposte non, non servono più eh, c'è diciamo, un problema assolutamente da, da valutare passo adesso la parola a Massimo Pasquali che è responsabile del coordinamento aziende di Banco BPM è stato anche citato l'anello finanziario che ovviamente credo che sia in qualche modo coinvolto anche in questa partita in particolare volevo chiedere cosa fa Banco BPM per le aziende agricole italiane intanto grazie e buon pomeriggio a tutti ma, eh, Banco BPM ha una tradizione eh, fortissima eh, che veramente eh, risale a, a molti decenni fa su tutto il mondo del, dell'agroalimentare. E tra l'altro tradizione è una parola che a me piace citare non solo per noi ma anche per il settore stesso perché in Italia molte delle cose belle che si producono si producono proprio grazie alla grande tradizione che abbiamo in questo paese. E, e dobbiamo mantenerlo. perché ecco, Questo aspetto nei tanti interventi di oggi forse non l'ho sentito. Eh, tradizione e qualità sono due aspetti da, da tenere forti eh, negli obiettivi, non solo della PAC, ma direi un po' eh, di tutto il futuro del Paese, mondo agroalimentare e non solo. Eh, noi due anni fa abbiamo comunque deciso pesantemente di investire ulteriormente in questo comparto. E abbiamo avviato un progetto e, e quindi eh, dietro alla tradizione abbiamo messo ulteriore innovazione. Cercando eh, di potenziare tutti quegli elementi che già erano un po' un perno, un punto di forza all'interno della nostra azienda. E, è chiaro che poi tutto questo, eh, essendo un'azienda di servizi, lo si fa per favorire una crescita eh, dell'imprenditoria e dell'economia specifica in questo settore. E quindi abbiamo ehm, rafforzato gli specialisti eh, agricoltura sul territorio, i gestori dedicati. Eh, al mondo dell'agroalimentare e abbiamo anche inserito un, eh, proprio dall'anno scorso un percorso eh, di, del credito dedicato eh, a questo mondo con eh, dei questionari quali, quantitativi ma perché dico questo? Poi magari eh, su questo ultimo aspetto ci torno perché mi sembra molto legato alle cose che sono state appena dette perché eh, da una parte è fondamentale la relazione è fondamentale il dialogo costante tra banca ed imprenditoria perché solo con una conoscenza profonda si riescono poi a fronteggiare anche le crisi del momento. E di crisi ne abbiamo avute tante perché abbiamo avuto la pandemia e questo ci ha permesso di essere veloci e rapidi e fronteggiarla. C'è stata l'influenza aviaria e, e, e la velocità ha permesso di fronteggiare con degli interventi specifici. C'è stata la peste suina africana e noi siamo intervenuti e si poteva intervenire con la velocità, la rapidità e la conoscenza e, e, e però eh, è chiaro che poi la guerra, l'energia, eh, la siccità sono altre cose che devi fronteggiare nell'immediato però, eh, e anche questa battuta è stata fatta da autorevoli interventi eh, che mi hanno preceduto bisogna sempre tenere la, la barra al centro e c'è cioè quindi ok il breve ma sempre con una prospettiva anche di medio e lungo periodo e quindi questo ecco perché noi eh, questo progetto agricoltura l'abbiamo inserito anche nel nostro piano industriale presentato dal nostro amministratore delegato il 5 novembre del 2021 al 2024 e quindi noi andiamo avanti con forza con delle idee chiare per continuare a essere eh, al fianco degli imprenditori di questo importante settore. Eh, ecco, eh, riallacciandomi appunto all'accenno fatto prima dal dottor Zaccarini eh, sul possibile coinvolgimento del mondo finanziario, questa partita delle assicurazioni, delle polizze nell'agricoltura, come può eh, intrecciarsi con la vostra eh, attività? Cioè, per voi è rilevante che un'azienda sì. sia assicurata? Assolutamente sì, eh, chiaramente chi fa banca e presta denari vuole il massimo della tutela e, e nella tutela eh, noi gradiamo tantissimo che ci sia una, una copertura verso i rischi eh, il più possibile ovviamente, quindi rischi di tasso, rischio di cambio ma anche rischio su eh, quella che è l'attività proprio core eh, o strategica di quell'azienda. E per dare conferma di quello che sto dicendo, eh, quando l'anno scorso abbiamo creato una pratica elettronica di fido dedicata e un questionario di sostenibilità che si aggiunge a un questionario che vuole aiutare la comprensione del mondo agricolo, che non è fatto solo di grandi aziende o di medie aziende, ma come ben sappiamo è fatto anche da piccole aziende che non hanno, su cui non è facile sempre interpretare i bilanci o le risultanze economiche e patrimoniali. Noi attraverso questo questionario che è quali quantitativo di circa 35 domande cerchiamo di aiutare l'agricoltore, la, eh, comunque l'imprenditore del mondo agricolo a presentarsi nel modo migliore alla banca per ovviamente eh, ci possa essere soddisfazione alla sua richiesta e tra queste domande c'è proprio un capitolo dedicato alle assicurazioni quindi quanto l'imprenditore attento a coprire i propri rischi e, e quindi questo punto, questa, questa, questa presenza fa punteggio e quindi la banca direttamente e direttamente stimola l'imprenditore agricolo a fare quello che deve fare, quindi assolutamente improponibile il 10% dobbiamo assolutissimamente crescere. Io sono tra quelli che non definisce questo, questa spesa un costo ma è assolutamente un investimento. Va bene, grazie. Eh, veniamo adesso a Luigi Scordamaglia, presidente di Assocarni e di Filiera Italia, eh, al quale chiedo diciamo, questo aspetto della, delle polizze eh, e del, del fondo di solidarietà è, una, è sicuramente un aspetto caratterizzante della nuova, della nuova riforma mh, e, eh, ed è di certo un aspetto da salvare. Eh, però eh, restano insomma anche sulla base di quanto è stato detto nella tavola rotonda precedente mi sembra che restino molti punti interrogativi no, sull'attuale eh, assetto che c'è in Europa eh, e sui sostegni all'agricoltura alla, alla, all italiana ed europea Ma, eh, Grazie, io sono abbastanza in uh, non d'accordo con questo clima da tutto va bene abbiamo fatto il massimo che potevamo oppure nessuno poteva immaginare una guerra. Eh, sicuramente nessuno poteva immaginare una guerra, ma non ci, voleva, non ci volevano dei premi Nobel per capire che se tu per 25 anni smantelli la produzione energetica, appena arriva una crisi ne paghi le conseguenze, così come non ci voleva un premio Nobel a pensare che dopo 25 anni di smantellamento della produzione agroalimentare si rischiasse una, un, una crisi grave come quella che si sta eh, oggi verificando. Ricordiamo che la Cina avrà anche saputo qualcosa che noi non sapevamo, ma è da ottobre che stocca il 60% della produzione alimentare globale di cereali ed è l'unica che oggi può rivolgersi ai paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, che ripetiamo, lo ha detto il Presidente del Libano mentre era qui a incontrare il nostro Presidente della Repubblica, ha uno stock di cereali per sole due settimane. Stiamo parlando di regimi, governi, chiamiamoli come vogliamo, che fondano il proprio consenso sull'alimentazione, sull'utilizzo gratuito di alimento. Quindi io credo che la proposta, fatta a bocce ferme, e ringrazio il Presidente Tajani perché nel, che vedo qua presente, perché... Nel, il, la, la presa di coscienza che nell'ultimo documento è stata indotta nel, da parte del, del PPE. credo che rappresenti un punto di svolta nel dire abbiamo fatto una PAC che poteva costituire il meglio che si poteva, in cui si eh, cercavano di far convivere le esigenze di sostenibilità vera, competitiva, non di abbandono, con le esigenze di produzione. Però nel frattempo è cambiato il mondo, il mondo è cambiato, è crollato, c'è cioè una condizione di eh, carenza alimentare e di prezzi alimentari che eh, non tornerà indietro, sarà ancora più lento da recuperare rispetto alla crisi Covid. Quando sento il commissario europeo che dice eh, dobbiamo fare un temporary framework più leggero perché tanto rispetto alla crisi Covid torneremo indietro prima, non è assolutamente così, torneremo indietro dopo, gli effetti saranno più duraturi e per questo motivo che aiuti di Stato che hanno... Un limite di 35.000 euro ad aziende agricole. Sono ridicoli, non sono d'accordo con quello che diceva Paolo, ma in, senso, in questo senso, in quei aiuti di Stato, in quei plafond massimi, ci vanno tutte le misure trasversali. Ci va il credito d'imposta che il governo ha dato per il gasolio agricolo, ci vanno le decontribuzioni, non solo gli aiuti diretti. Allora, veniamo fuori da un temporary framework rispettivamente di 225 mila euro per azienda agricola e di 2 milioni e 8 per azienda industriale, è insufficiente. E adesso vogliamo dire che è sufficiente 35.400 mila euro. Io credo che su questa cosa bisogna riflettere. Seconda cosa, davvero qualcuno pensa che la PAC possa finire al 2027? Cioè davvero con quello che sta succedendo sui prezzi del latte qualcuno dice che dal 2027 non ne avremo bisogno? Noi abbiamo fatto una PAC subordinata alla Farm to Fork. La Farm to Fork, e questo sì lo ricordava bene mi pare Dorfman o Paolo, è stato un atto della Commissione. Non c'è stato nessun trilogo, non c'è stata nessuna discussione democratica, non c'è stata nessuna valutazione d'impatto salvo dimostrare che la produzione di alcune filiere cala del 25% e che i prezzi aumentano del 40%. Adesso andiamo a spiegare all'Egitto che importa l'80% e ha 100 milioni di persone calde, di, di, di stato d'animo caldo, che aumenteranno i prezzi del 45%. Quindi non è, non siamo di fronte alla normalità. 50 milioni cofinanziati, innanzitutto, come si è detto, i 500 milioni erano già un tesoretto che gli agricoltori avevano pagato. Abbiamo tagliato i nostri aiuti diretti per mettere là questi soldi. E poi la Commissione cosa ci dice? Dovete anche spenderli entro settembre, se non li perdete. Cioè, quando il, devo dire, eh, direttore generale dice si è già posticipata la PAC, non si farà più, mi piacerebbe che con maggiore umiltà si dicesse c'è una parte politica europea, c'è un Consiglio dei Ministri, c'è Macron piuttosto che gli altri, che dicono che la priorità è ricominciare a produrre e poi ci sono davvero burocrati che pensano che i prossimi due mesi con una matitina rossa e blu ci segneranno quello che non va nel piano strategico nazionale che l'Italia ha presentato e che oggi dice non cancelliamolo, anzi, mettiamolo da parte per un anno, poi vedremo se lo scenario complessivo è cambiato lo recupereremo, lo aggiorneremo, se non è cambiato lo porteremo avanti, perché è frutto già di sintesi, mi sembra una cosa molto eh, efficace. Eh, L'altro aspetto, è sufficiente dire temporaneamente sospendiamo il vecchio set aside, cioè non lasciamo terreni improduttivi, temporaneamente, ma temporaneamente cosa? È giusto quello che diceva, che diceva Filippo Gallinella diceva spesso si tratta di terreni in condizioni non, non sufficientemente produttivi, ma spesso si tratta anche di percentuali di terreni fertilissimi della pianura padana che devono essere obbligatoriamente lasciati fermi, così come non si è consentito di ruotare, di, fare, cioè di derogare all'obbligo di rotazione. Ma scusate, abbiamo bisogno di mais. e Qua c'è una Italia che sa che cosa vuol dire stare senza... Senza mangimi e diciamo no, il secondo giro col mais non lo fai, è meglio se pianti il prezzemolo perché così fai della biodiversità. Io credo che eh, ci voglia davvero una, una riflessione seria, chiudo perché eh, soprattutto come Presidente Assocarni il mondo va in un'altra direzione. Il mondo non ha mai voluto delle proteine nobili così tanto come ora. Questa roba vale in Europa 170 miliardi, 4 milioni di dipendenti. E non dico quanto siamo sostenibili, perché lo diranno poi il professor Pulini e gli altri nella, nella sessione successiva. Per cui io credo che bisogna intervenire con l'eccezionalità che adesso abbiamo. E un'altra cosa ha ragione Paolo De Castro dicendo metciamoci aiuti nazionali perché quelli europei tra il dare e l'avere hanno un segno negativo. Ma uno, gli, i soldi nazionali si mettono se c'è capienza negli aiuti di Stato. E due, ma chi l'ha detto che dobbiamo dare, possiamo dare di più, ma prendere di più in agricoltura? Perché chi ha finanziato in questo Paese la famosa casa automobilistica che poi è scappata fuori, ha pensato che per 30 anni si potesse finanziare quel settore piuttosto che il nostro. Beh, forse, se diamo di più in Europa e pretendiamo di più, male non fa. Beh, grazie. Giusto, Magari se può eh, aggiungere qualcosa, cioè, eh, quindi secondo lei che cosa ci vuole? Oltre ovviamente a una maggiore capienza degli aiuti di Stato perché così come sono servono a molto poco. Uh, ma sul piano del, del deficit produttivo di materie prime che cosa bisogna fare? Aspettiamo gli eventi oppure no, ci, vogliono, ci vuole una PAC che è rimandata di almeno due anni l'entrata in vigore per capire che cosa succede. 30 miliardi di più almeno di finanziamento PAC a livello europeo se vogliamo essere seri sul, uh, sul sostegno che serve a produrre di più. Terza cosa, bisogna smettere di pensare che l'ambiente si tutela con l'abbandono, l'ambiente si tutela con la sostenibilità competitiva. Quindi aprire al Mercosur, perché così esportiamo tre auto e quattro assicurazioni e ci prendiamo tutto quello che viene prodotto fuori standard, non funziona. Va bene, grazie. Grazie infinite. E a questo punto mi dicevano che il sottosegretario Centinaio non non riusciva a collegarsi io tornerei allora dal, dal presidente della commissione agricoltura Gallinella se eh, è rimasto con noi, lui voleva aggiungere qualcosa. Io ci sono eccoci eh, no. vabbè, eh, non, non soltanto sulle, no, sulle che... assicurazioni, penso che lei voleva tornare anche su questi temi eh, sì, sì, eh, no ma non più... vorrei ritornare sul perché avete dato da stimolo ovviamente eh, allora, ricordiamoci che noi il calo produttivo l'abbiamo avuto, ora i dati non li, non li sono organizzati per proiettare insomma noi è vero che ora dovremmo andare a cercare quelle aree produttive che insomma che non abbiamo utilizzato anche per tanti motivi ambientali ricordiamoci che però le, le questioni ambientali non è che spariscono, ci saranno noi abbiamo in molte aree anche problemi di carattere di, di, car di carbonio, di sostanze organiche, eccetera eccetera però sai, in caso di emergenza si possono chiudere gli occhi a tante cose eh, il tema è che noi dagli anni 60 a oggi non so quanti milioni di ettari abbiamo perso e ora quel gap produttivo, data dalla tecnologia uh, attuale, non la possiamo scaricare su quegli ettari. Quindi potremmo aumentare la produzione, recuperare qualche area, ma insomma saremo sempre deficitari, siamo 60 milioni di abitanti, oggi abbiamo 12 milioni di ettari coltivabili, non so se si recupera qualche cosa nei prossimi anni, ma insomma il trend è sempre stato negativo in Italia, no? una serie di motivi legati al consumo di suolo al dissesto all'abbandono anche perché poi ci sono aree del questo paese che sono diciamo, coltivate ma non dagli agricoltori quindi l'abbandono è anche del privato e questo magari fa bisogna anche rimettere in discussione se uno la vede che la produzione di cibo e la terra come priorità nazionale è fare in modo che se tu non lo fai qualcuno lo faccia lo debba fare quindi questo rimette in discussione secondo me in strategia anche chi non fa nulla e ha la terra coltivabile, però questo lo lascerei um, a, un altro, a un altro piano. L'altra questione è che dobbiamo continuare a lavorare per gli accordi multilaterali con i paesi, perché non possiamo pensare che l'autarchia è la soluzione, perché non, non ci sarà numericamente, e non possiamo neanche pensare che eh, bisogna tagliare un ettaro di vigneto per mettere un ettaro di grano, insomma io credo che sia questa la visione. Bisogna ragionare su come diventare sicuramente meno dipendenti pur rimanendo interconnessi perché il Paese nostro è piccolo e questo volevo il messaggio, è aiutare l'agricoltore rivedendo, aggiustando la PAC e mettendoci questa nuova situazione che non era prevista, almeno nei piani di nessuno, che dopo il Covid c'era una situazione che rimetteva in discussione i rapporti commerciali perché di questo parliamo, si rimettono in discussione i rapporti di approvvigionamento dall'energia alle materie prime. Come facciamo a fare sì che questa cosa che potrà riaccadere nel futuro non ci danneggi così come oggi perché ci ha trovato impreparati? Noi non abbiamo un piano, il piano pandemico ha avuto dei suoi dibattiti, un piano diciamo, un bottone rosso agricolo dove se succede qualcosa lo pigiamo e apriamo il libro delle cose che non avremmo mai voluto fare, ci, ci bisogna fermare a pensarci, insomma ecco è tornando al tema diciamo, dell'incontro che è stato un po' spostato perché le esigenze diciamo, contingenti eh, ci hanno portato a parlare della situazione attuale, l'agricoltore deve essere aiutato a superare i momenti di crisi, un momento di crisi è anche il clima che cambia, per forza le assicurazioni eh, e i fondi di mutualisti serviranno a specie della collettività, sì, perché il cibo è per la collettività, forse dovremmo selezionare le aziende più efficienti, probabilmente sì, qualcuno fa solo l'orto, ma insomma fa paesaggio anche quello, quindi politica produttiva agricola diversa dalla politica meramente paesaggistica perché se no oggi sono unite e su questo è la PAC del futuro che diceva Scordavaglia ci sarà anche dopo ma secondo me deve essere un po' diversa separate i due, i due aspetti dal paesaggio, dalla cura del paesaggio alla produttività perché e noi mangeremo tutti i giorni insomma alla fine quindi anche tre volte al giorno mangiamo l'Italia e siamo fortunati quindi produrre di più e meglio è, è necessario insomma anche per superare questi momenti e aiutare l'agricoltore a superare anche le crisi climatiche come l'idea dell'impianto del fondo virtualistico è, è, è stato fatto, servirà. A questo dovremmo aggiungere anche A. Altro e oggi comincia una riflessione. Insomma, è a 30 giorni che c'è la guerra, purtroppo la pace si fa in due, ma qui sembra che uno non voglia ascoltare, ma dovremmo superare questo momento, insomma, e con le menti di tutto ci si fa, insomma. Ecco. Poi si può parlare di sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, però adesso c'è una contingenza che va superata. Speriamo sia l'ultima, perché e sono successe in fila tantissime. Va bene, eh, senta, ah, certo. noi ci anche uno, alle conclusioni, chiedo un'ultima cosa su questo tema eh, invece del, eh, del, dell'adeguamento eh, produttivo di cui ha bisogno eh, evidentemente eh, L'Italia, eh, se come Commissione Agricoltura avete in mente, eh, avete già previsto un calendario di audizioni per, per avviare un dibattito su, su quali strade eh, intraprendere, eh, su quali produzioni ad esempio concentrarsi, no, abbiamo detto che l'Italia ha anche dei limiti proprio fisici, cioè non possiamo certamente da un giorno all'altro... Eh, mentre si possono sostituire eh, diciamo delle, delle semine non possiamo certamente immaginare di eh, aumentare per 10 la nostra produzione di grano duro come eh, tutti noi vorremmo eh, ecco, se come Commissione avete immaginato un calendario di audizioni per avviare un dibattito su questo tema che come abbiamo visto anche dalla giornata di oggi è molto sentito Sì, abbiamo cominciato e continueremo anche nelle prossime settimane e soprattutto per fare anche un po' di informazione, sia a noi che ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo e poi anche perché eh, magari vengono stimoli anche dai stakeholders. Molti, diciamo, già, già cominciato e molti ci hanno chiesto di poter intervenire per raccontare la loro visione. Eh, forse era un lavoro che andava fatto prima: c'è sempre l'emergenza prima, e quindi vengono avanti le emergenze. Eh, fino a poco tempo fa pensavamo come dare ristori, adesso dobbiamo, oltre che a, a pensare a come dare ristori, con l'ultimo decreto un po' ci si è provato anche a come superare questi momenti, e come aumentare la produttività con meno terra. Ci sono due strade, e o noi troviamo qualche paese che ci, con cui facciamo gli accordi, ci importa quello che non facciamo, impariamo a farlo un po' di più. Quindi eh, ci sono due strumenti, e la tecnologia, uno mezzi nuovi, più efficienti, tutto quello che vi pare, e poi le tecnologie genetiche. E io credo, lo dico perché... Eh, riuscire a sperimentare quello che abbiamo nel nostro cassetto parlo di tecnologie di evoluzione assistita che non sono i, i vecchi OGM possono dare la risposta per aumentare la produttività la qualità e ovviamente la resistenza a talune malattie o a, agli input che come ho detto prima se l'unica miniera di potassio ce l'abbiamo due in Canada e in Bielorussia non ce lo danno più che ci, cioè, tocca inventarsi qualche roba questo è il tema e allora qui la scienza interviene la scienza e la tecnologia ha funzionato fino al 2000, quando, nonostante il calo drastico di superficie e la produttività aumentata, e dopo ha usaurito la tecnologia e eh, la, la sua efficacia, perché non è, non è stato introdotto niente di nuovo. Noi su, su questo nuovo dobbiamo subito operare. Fermo che, come ha fatto la Cina, come fanno i paesi insomma fa più veloce di noi a scegliere, è parlato di democrazia europea lenta. Beh, lì non, non, la, la democrazia ha il suo scotto, diciamo, no? e, È chiaro che partner commerciali nel mondo in un'ottica l'Unione Europea che deve avere se succede qualcosa facciamo delle, si sta parlando di alcune dereghe di importazione per qualche valore fitosanitario insomma quindi c'è il pensiero di come superare questi momenti, quando facciamo le cose in emergenza si sbaglia sempre, bisognerebbe pensarci quando eh, insomma si è più tranquilli insomma no? certo. e la Commissione sta cercando di portare il suo contributo su questo tema, Va bene, io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti Camillo Zaccarini di Bonelli di Ismea Massimo Pasquali di Banco BPM il presidente di Assocarne di Filiera Italia Luigi Scordamaglia e il presidente della Commissione Agricoltura della Camera Filippo Gallinella questi temi che come abbiamo visto sono molto sentiti potevano forse essere affrontati prima, cerchiamo di non affrontarli dopo insomma, adesso penso che sia proprio il momento ringrazio anche Eonews naturalmente che ha organizzato queste due tavole rotonde, ce ne sarà una terza eh, più tardi. Eh, ringrazio tutti voi che avete partecipato. Alla prossima occasione.